ok allora eh, Stefano mi ricordi 10 minuti 15 sì 15 minuti se riesci perfetto allora eh, io appunto mi, mi chiamo Carl Kramer sono nel circolo torinese della decrescita e nel direttivo nazionale del Movimento per la decrescita Felice e poi io ho lavorato da alcuni anni come accompagnatore turistico, più che altro per camminate in montagna e eh, ho anche fatto ricerca eh, su qualche aspetto del turismo di cui vi parlerò dopo. Allora, ho preparato una, una presentazione di cui cercherò di passare molto velocemente, poi appunto se volete approfondire, Qualche cosa eh, me, lo, me lo dite dopo. Eh, condivido lo schermo. Ecco qua. Allora, ehm, la. magari possiamo fare così. Vedete? Sì. Ok, perfetto. Allora, vabbè, parto da questa foto che è eh, del cosiddetto Ballerman, che è un, un posto a Maiorca, no? Dove i turisti tedeschi vanno a ubriacarsi: no? a stare lì a pochi, a pochi soldi e fare tanto casino, eh, che è abbastanza, come dire, emblematico per un certo turismo, anche un certo dibattito eh, sul turismo, un dibattito che, questa è la prima domanda da cui parto, no? eh, la distinzione che spesso si fa eh, tra viaggiare e fare turismo. No? E, e penso che per molti di noi istintivamente... Includo me istintivamente, questo eh, sarebbe una distinzione importante, no? Nella... Anch'io viaggio molto volentieri, no? E, e, um, e si pensa sempre, boh, è una cosa diversa del turismo, però io credo che eh, questa, il confine tra viaggiare e turismo sia molto labile, soprattutto eh, se vogliamo eh, guardare il fenomeno un po' con, con questa prospettiva di, di decrescita, come cerco di fare qui, no? eh, perché è chiaro che come, come esperienza individuale, chiaro ci possono essere differenze enormi, se lo guardiamo come fenomeno generale, eh, globale, eh, tanti viaggiatori alla fine fanno abbastanza turismo, direi eh, direi io, rispetto a molti impatti e conseguenze, quantomeno. Um, la seconda domanda in effetti poi è questa, da cui è partito l'invito che mi hanno rivolto Margherita e Stefano, e cioè il viaggiare decrescente. Esiste? La mia risposta è no, non esiste un viaggiare decrescente. Non esiste eh, perché cos'è la decrescita? La decrescita è una trasformazione di società ed economia, è una riduzione complessiva di produzione e consumo, cioè dei volumi, delle quantità, delle quantità di energia, quantità di materia metabolizzati dalla società. Eh, è, una, è un movimento, un processo, una trasformazione che punta eh, contemporaneamente alla sostenibilità ecologica, alla giustizia sociale e al benessere individuale. Ovviamente questa è una definizione assai risicata e si potrebbe parlare ora solo di questo, ma giusto per dare un'idea iniziale. Quello che, soprattutto, a cui ci tengo a sottolineare è che appunto la decrescita non è semplicemente una scelta individu individuale, ma è una trasformazione della società. no? E in questo senso non esiste, non può esistere un viaggio decrescente in quanto il viaggio eh, direi che è una pratica individuale, semmai di gruppo, mentre appunto la decrescita è una trasformazione della società. Semmai quello che può esistere, e lì cerco di arrivare alla fine, eh, è una politica sul turismo decrescente. E quello che sicuramente esiste anche, che può esistere anche, è una critica decrescente al viaggio, al turismo. E in questo senso, secondo me, possiamo parlare di tre tipi di impatti che sono fondamentali, impatti ambientali, impatti socio-economici e impatti socioculturali. Non dico questa lista necessariamente esaustiva, ma penso che punti ad alcuni degli aspetti più, più problematici che il turismo eh, porta con sé. Eh, per quanto riguarda gli impatti ambientali, forse sono anche più ovvi, eh, innanzitutto è qui più che altro punto al, al tema della CO2, gas serra eh, e i cambiamenti climatici. Eh, e eh, i dati, vabbè, questo è stato un report recente dell'organizzazione del, um, dell'ONU proprio sul turismo, che dice come eh, eh, cioè, ci sono proiezioni, come ci sono forti proiezioni di crescita del turismo, che è uno dei settori economici a livello globale, che è in forte crescita in questi anni, in questi decenni, anche le emissioni di CO2 sono proiettate in forte crescita. In, Grandissima parte queste emissioni eh, CO2 sono legate ai trasporti, in particolare al trasporto aereo. No? Infatti eh, più di un quinto delle emissioni di trasporto, emissioni di CO2 dovute di al trasporto, sono legate al turismo. Eh, in Svezia, per esempio, per fare un esempio, c'è cioè questo eh, da una ricerca, ho preso questo aumento, eh, numero che sale di viaggi che si fanno eh, a persona. Uh, e questo è fortemente legato poi anche alla crescita economica, alla maggiore disponibilità di spesa, eccetera, eccetera. Ci sono tanti altri impatti ambientali sul paesaggio, che ne so, costruzioni di alberghi, di strade, di infrastrutture, eccetera, eccetera. Ma non c'è veramente il tempo di entrare nei dettagli su tutto. Eh, secondo punto, ci spenderò un, qualche secondo in più, siccome è un tema su cui ho fatto la mia tesi magistrale, e Sotto impatti socio-economici io penso in particolare al tema della gentrificazione. Che cos'è? La gentrificazione è un processo di trasformazione di un quartiere in cui, ehm, da, per varie ragioni, no? aumenta il valore immobiliare del quartiere e eh, questo porta all'espulsione dei residenti originari. E solitamente, no? eh, quando si parla di identificazione di persone a minore reddito, eh, ma minore disponibilità economica, può riguardare però, per esempio, anche il commercio. Gentificazione no? eh, turistica, poi, è quella identificazione che è mossa dal turismo. Dove ovviamente c'è il trend globale della crescita del turismo, c'è anche il trend globale però non solo della crescita ma anche della trasformazione del turismo. No? Eh, si parla in questi anni nella letteratura di un nuovo turismo urbano, di una ricerca in particolare dell'autenticità, no? che è proprio una cosa che magari si avvicina all'idea eh, di viaggio maggiormente, che però in parte proprio per questo può anche avere impatti problematici perché entra in un certo senso più capillarmente nelle città, per esempio e uh, qua appunto io ho lavorato su Lisbona, ci sono ovviamente anche fenomeni poi locali che entrano per esempio in Portogallo, eh, c'è tuttora questo programma di Golden Visa in cui da cittadino non europeo tu puoi praticamente attraverso un investimento anche immobiliare che è quello più frequente di mezzo milione se non ricordo male eh, comprarti sostanzialmente un visto e in prospettiva pure la cittadinanza. E poi ci sono tanti altri fattori, ma non c'è il tempo, ovviamente. Però questo ha portato poi a fortissimo aumento sia dell'offerta dell che della domanda turistica. No? Um, per esempio, come mostra il grafico, in 3-4 anni di una eh, moltiplicazione per 9 degli appartamenti di allo alloggiamento locale, che è una legge portoghese che permette di affittare stanze, case abbastanza facilmente senza bisogno di una licenza, per esempio. Um, e poi vediamo per esempio questa mappa dove ci sono poi anche gli Airbnb, di una, nel centro storico da Verona, una concentrazione enorme, mentre gli hotel non sono tantissimi, ma una concentrazione enorme di questi appartamenti, anche palazzi interi ehm, dedicati ai turisti. No? Eh, per esempio tra gli Airbnb tre quarti sono unità immobiliari intere, no? In realtà il fenomeno dell'affitto alla stanza è relativamente marginale. Eh, e questo cosa porta? Porta ovviamente a una riduzione innanzitutto proprio del, del numero di case disponibili per scopi abitativi, residenziali stabili. È proprio difficile per una famiglia in questi anni nel centro di Lisbona trovare una casa, perché ce ne sono pochissime sul mercato, perché con i turisti puoi guadagnare molto di più. Ehm... E quelle che sono disponibili aumentano anche fortemente di costo, no? Eh, e aumentano molto più velocemente di costo di quanto non aumentino eh, gli, i redditi, sia a livello di affitto che di acquisto. Uh, e quindi no, uh, c'è questo veloce aumento delle, dei costi che porta uh, insieme anche a uh, fenomeni poi come l'affolamento, il, il rumore, eccetera, eccetera, a un'impressione es un di es espulsione, un'effettiva espulsione di residenti che prima erano principalmente poveri, no? perché il centro storico di Lisbona per molti anni è stato abitato da persone relativamente povere, sia portoghesi che immigrati. Uh, e eh, porta anche, e questo penso sia un aspetto molto interessante, a una sostituzione di, di commercio davvero tradizionale con un commercio che spesso emula elementi presuntamente autentici, eh, però li mettono una cornice magari un po, più, eh, un po' più facile da capire, un po' più vendibile, un po' più internazionale, eccetera. Cioè, quindi questo fenomeno di disnification, di riproduzione dell'autenticità. C'è anche un aspetto positivo, c'è un aspetto di rivitalizzazione di un centro storico che era in buona parte abbandonato, con tante case che stavano crollando, e un aumento dell'occupazione, seppur, ehm, seppur pecaria, che però ha contribuito molto a tirare fuori il Portogallo la crisi economica, no? quindi un processo chiaramente anche contraddittorio. E eh, eh vabbè, qui qualche esempio: no? la casa ancora vuota eh, con la scritta contro la gentificazione del turista che passa davanti, al centro la casa in ristrutturazione da parte di un fondo di investimento internazionale. Eh, a scopi turistici a sinistra, i mezzi di trasporto il tram, che era usato dai vecchietti, che ormai è eh, quasi tutto affollato da turisti, il pseudo tuk -tuk per turisti e turisti in bicicletta. Questo davanti al Duomo di Lisbona ed è un bordello. È una città in cui io ho parlato anche accompagnato dei gruppi. Cioè, eh, lo, la conosco da tanti punti di vista. Cioè, ho abitato, ho fatto ricerche, ho fatto anche la guida. Um, Infine, in parte l'ho già toccato, però penso sia anche un aspetto importante quello degli impatti socioculturali, che spesso sono le cose un po' più sottili um, e che sono molto legate a questo discorso dello sguardo del turista. Ne parla in modo molto interessante, siccome questo libro, l'altro l'aldrove di Marco Anni e Davide Pappotti. Um, che parla appunto di una certa idea che i turisti, ma tendenzialmente anche noi viaggiatori, secondo me, bisogna dirlo, eh, abbiamo sul luogo, quello che ci aspettiamo come tipico, eccetera. No? Ne parla per esempio anche Bernabézzi in questo bellissimo libro sulle Alpi, in cui racconta, tra le mille altre cose, eh, come nell'Ottocento, quando inizia il turismo alpino, vengono inventate molte tradizioni che poi. Sono state vendute, continuano ad essere vendute ai turisti come autentiche, che però in realtà nella loro forma sono proprio state inventate per i turisti, per attrarli, per soddisfarli, no? E quindi questa performance del tradizionale, no? È una certa volta anche una limitazione di una libertà culturale, in un certo senso, degli abitanti, e paradossalmente, come nel caso dei negozi a Lisbona, di cui parlavo prima, spesso unito a tendenze uniformanti in realtà. Aspetto degli standard che, che i turisti magari si aspettano, no? C'è anche questa vignetta degli aborigini in Australia, no? Che arrivano in un ostello come turisti loro stessi e la, la, la, la dama alla reception dice beh, voi fate spaventare i turisti perché vengono a vedere l'Australia vera, no? in cui, Di cui non fanno parte gli aborigini quantomeno non si sono loro stessi turisti, no? um, Però invece per portare a eh, arrivare a un punto eh, di cui si parlava nell'introduzione. Se il viaggio invece assume una dimensione collettiva, politica, può essere decrescente e la mia tesi è che quantomeno forse sì, no? E in questo senso io vorrei appunto parlare del bike tour, della decrescita. Che cos'è? È, È un'esperienza collettiva, di scambi, confronto tra i pelli adottori eh, e soprattutto il viaggio in cui si incontrano in realtà eh, progetti del territorio, che fanno pratica in certo senso nella direzione della decrescita, ma anche in confronto con problematiche territoriali. Eh, ed è anche manifestazione e azione, diffusione di idee e valori della decrescita. No? E in questo senso, io penso che possa, in un certo senso, essere un viaggiare decrescente, perché esula in sé, perché esula dalla dimensione individuale e punta a una trasformazione. Eh, però è sicuramente anche discutibile questa tesi. Vabbè, eh, questi sono i cinque bike tour che abbiamo fatto finora, poi quest'anno ci sarà quello in Veneto, che non c'è ancora sulla mappa, e vi mostro un paio di foto. Vabbè, qui eh, l'anno scorso, eh, una dimensione collettiva sicuramente, nelle colline delle Marche. Eh, questo sempre, in partenza l'anno scorso, abbiamo fatto con alcuni attivisti locali il primo, la prima critical mass in bici nel centro storico dell'Aquila, Um, che è stata molto bella poi vabbè ovviamente c'è il supporto reciproco, su una salita importante come sulle Lang due anni fa ma anche l'elemento diciamo, di manifestazione attraverso per esempio cartelli, bandiere che, che ci facciamo per comunicare a chi, a chi ci vede non sta scritta meno e meglio ma tante altre eh, poi abbiamo fatto sempre due anni fa, eh, per esempio, con attivisti di Fridays for Future Extinction Rebellion. Durante il back tour, ho fatto un'azione per richiedere la sottoscrizione, firma del, del protocollo sull'emergenza climatica da parte del Consiglio Comune torinese. Abbiamo fatto anche un corso eh, di cui l'altra foto in, in Val Susa, dove abbiamo incontrato in Otav, è un corso di diciamo, eh, comunicazione e per cercare appunto di essere più, più azione no? nel, nel viaggiare. Eh, poi da anni ci accompagnano loro di altri mondi bike tour che portano insieme a noi eh, anche la Soli in giro eh, il loro spettacolo, poi quest'anno sarà uno spettacolo nuovo che parla in modo molto scientifico, molto divertente di, di, dell'ambiente, delle problematiche ambientali eh, per arrivare alla fine anche un po' alla decrescita. E Questa è un'altra foto del loro spettacolo e vabbè, Qui per esempio un incontro, eh, l'anno scorso Casa Lenibio, si chiama questa azienda agricola biologica in Abruzzo, che, che è stato molto bello, eh, poi vabbè, ci siamo confrontati ovviamente col tema del terremoto, no? delle conseguenze, delle, delle lungaggini nella ricostruzione, del, del tema già precedente dell'abbandono dell di, di molti di questi luoghi e va bene questo è sempre una, una, la dimensione collettiva quindi però eh, con questo arrivo verso le conclusioni eh, cos'è che potrebbe dire eh, Adesso sono alcune mie ipotesi abbastanza veloci ma penso abbastanza lineari eh, come, come dovrebbe cambiare il turismo, il viaggiare secondo la decrescita eh, tenendo a mente no, quali sono i maggiori spostamenti in maggiori, in maggiori questioni. Sicuramente c'è una dimensione di qualità, no? Si, che si può viaggiare diversamente, si può viaggiare di più a piedi, in bici, eh, dormendo, in stare, arrivare, andare in territori poco frequentati, no? Per esempio, penso che ci sia questo aspetto che probabilmente lo conoscete tutti, viaggiando che è molto diverso. Cioè, uno è percepito molto diversamente nel centro di Venezia oppure nell'entroterra abruzzese, no? perché nel, certo nel centro di Venezia anche lì le persone lavorano con il turismo, però molti ne hanno anche abbastanza giustamente, mentre nell'entroterra abruzzese magari il, il, il denaro che porta a un turismo leggero può essere davvero un contributo importante per mantenere in vita delle economie fragili eh, delle, delle cosiddette aree interni, no? E magari dormire da amici, da couchsurfing, conservas, ovviamente. E, però credo sia molto importante, questo è un elemento cuore della decrescita, di dire che non basta semplicemente fare le cose diversamente, ma che bisogna di molte cose fare anche meno, no? E quindi cercare di fare meno spostamenti motorizzati meno noti in strutture turistiche, soprattutto diciamo, in territori critici, come quelli minacciati dalla, dalla gentrificazione, per esempio, e, e soprattutto questo da parte di chi magari viaggia tanto. No? Dopodiché io credo che tutto questo... Non basta che siano scelte individuali, va benissimo, certo, proporre delle alternative, sperimentarle, viverle a, a scala individuale e collettiva, ma ne devono conseguire anche delle politiche, cioè delle trasformazioni politiche a livello di, di società, no? E quindi temi su cui secondo me si può si dovrebbe ragionare se si volesse non è un tema che sia molto, che, che molto dibattuto finora eh? quindi sono ah, alcune mie idee eh? si dovrebbe lavorare secondo me però, però in questa direzione di ragionare su possibili politiche per aumentare il costo degli spostamenti eh, per limitare no? magari strutture e soggiorni in questi territori critici di cui parlavo e magari invece ragionare su incentivi per viaggiare in territori immaginari, no? però magari anche eh, quelli che lo desiderano, quei territori, no? un'ottica di una certa autonomia territoriale. E, eh boh, questo è, è tutto quello che vi volevo dare come input. Spero di non essere stato troppo, troppo lungo. Sì, sono stato troppo, troppo lungo e eh, mi scuso, eh, però spero che almeno sia stato interessante un pochino. Eh, grazie. Grazie Carl, eh, direi che sei stato perfettamente nei tempi, quindi diciamo adesso eh, abbiamo spazio per eh, tutti gli interventi che vogliamo. Chi, chi vuole dire qualcosa, anche così diciamo a ruota libera, siamo, siamo soltanto circa 16 partecipanti, se non sbaglio, quindi... Direi che possiamo intervenire senza bisogno di, di formalità, ecco, senza alzare le mani, eccetera. Chi vuole intervenire può farlo. Posso iniziare io? Eh, innanzitutto grazie, Carla, perché è stata una presentazione molto, molto bella, molto interessante e dà diversi input, nel senso che mh, chiunque mastichi leggermente di turismo, geografia, viaggi, mh, spostamento, eh, può, mh, può portare diverse, diverse problematiche. Sono d'accordissimo con te sull'ultima slide, soprattutto perché il cambiamento deve partire dall'alto, cioè deve partire anche a livello politico, cioè diciamo, chiaramente può partire dal basso, però mh, dipende anche quanto eh, quanta risonanza ha questo, questo cambiamento? Invece se con incentivi o riduzioni ehm, rispettivamente di alcuni mezzi di trasporto piuttosto che di altre modalità di viaggio, di turismo, ehm, si può sicuramente andare a, a modificare qualcosa. I circuiti un po' più periferici, beh, in Italia è un problema secolare, nel senso che abbiamo un sacco di turismo, come tutti sanno, ma potremmo averne molto di più specie eh, nei, nelle zone, nei luoghi che vengono valorizzati solamente a livello, a livello locale e, e ce n'è veramente. cioè, come sappiamo, ci sono dei luoghi veramente ogni ogni 5 km in Italia si trovano delle cose che appunto forse andando in linea d'aria, che in bici torna più semplice, si possono scoprire, ma, ma altrimenti rimangono fuori un po' dai, dai circuiti più turistici. E, io ho sempre visto molto il viaggio, non voglio fare un intervento troppo lungo chiaramente, cerco di, di trattenermi, io ho sempre visto molto il viaggio come ehm, lo spostamento in primis, cioè il mezzo di trasporto che oggi abbiamo per facilitare i viaggi nella società globale in cui viviamo è un'agevolazione un, um, un, un temporale, un'agevolazione cronologica che ci permette di muoverci più rapidamente e di visitare più luoghi. E questo, da un certo punto di vista, è un bene, perché tu hai fatto l'esempio dell'Australia, quando mai potremmo andare in Australia senza questa... Ehm, questa, um, questo incentivo però il viaggio e il turismo parte dal Grand Tour che era originariamente una, un giro dell'Europa della nobiltà all'epoca ma fatto sicuramente con mezzi più simili alla bici o alla bici ancora non, non c'era come mezzo di movimento probabilmente ma eh, a piedi, in carrozza a cavallo molto più simili rispetto a non prendere un treno ad alta velocità o un aereo quindi i temi, i temi sono veramente tanti. Io ricollegherei tutto al, um, al, al tema dello sviluppo, perché è bellissima l'espressione decrescita felice, perché implica che, ci, che la crescita non sia sempre felice. Cioè, esist se esiste una decrescita felice, esiste anche una, una crescita negativa, chiaramente. Ed è una cosa a cui oggi non siamo abituati, perché... Eh, perché lo sviluppo è inteso come interesse immediato, interesse non di lunga durata, quindi noi siamo quasi obbligati da, da tutto quello che ci sta intorno, poi siamo anche bravi molte volte a distaccarci perché altrimenti non esisterebbero esperienze del genere, chiaramente, a, ehm, a seguire quello che, è, ehm, quello che è lo spirito di massa, chiaramente, e questo è sicuramente una cosa che che non fa parte di questo movimento di crescita felice. Poi dimmi, dimmi se, se sbaglio, cioè è un tentativo anche di distaccarsi, chiaramente. Quindi, e ultima cosa che, che leggo come, come input è il tema ambientale ecologico, perché chiaramente il tutto passa anche dal, dal vedere un futuro che può essere prossimo un po' più, un po più futuro, in cui eh, dovremmo radicalmente cambiare le nostre, le nostre abitudini e prima o poi questo, questo, momento, questo momento arriverà. E quindi eh, il, il fatto di sperimentare nuove forme di viaggio, di, di turismo, eh, sicuramente va, va a favore di chi già si sta abituando, assolutamente. Posso dirvi una cosa? E... Io mi ricordo qualche anno fa, Lorenzo, ad una pedalata lungo il fiume Sarca con una bici prestata e 5 kg di Divina Commedia nello zaino perché doveva prepararsi un esame. Questo per dirvi: eh, la bici è essenzialità e lasciare a casa quello che non serve. Non dico adesso l'esempio Divina Commedia, ma potrei farne altri. Cioè non abbiamo bisogno di tutto quello che abbiamo. E viaggiare in bici è un esempio per come si può viaggiare leggeri. Senza impatto ma anche godendo del poco che si ha, eh, io credo che Servas debba eh, obbligatoriamente porsi questo obiettivo di ridurre il proprio impatto e debba porsi l'obiettivo di una globalizzazione dei diritti perché se tanto più noi ci arricchiamo e abbiamo cose tanto meno li hanno in altri paesi o altri paesi sono eh, obbligati a diciamo a produrre quello che noi consumiamo quindi lo sguardo della globalizzazione non è la globalizzazione diri dei diritti umani e questo per noi servas che diciamo siamo portatori anche di un messaggio di pace dovremmo farcene carico e offrire delle opportunità concrete. Cioè quando noi viaggiamo, viaggiamo a piedi, viaggiamo in bicicletta piuttosto che andare, eh, non so, a prendere l'aereo o il treno. cioè Impariamo a viaggiare col poco che c'è e eh, a godere di, questa, di questo poco condividendolo. Io sono per offrire esperienze concrete, eh, oltre a delle riflessioni, come ha detto giustamente Lorenzo e come Carl ci ha fatto vedere, ma offriamo anche dei modi concreti per degli stili di vita diversi e mi piacerebbe che lo facessimo in tutti i nostri incontri. Eh, se posso aggiungere solo una cosa, perché mi hanno dato degli altri spunti Raffaella, Vabbè, quella volta lì la Divina Commedia mi serviva adesso, a parte di scherzi la cultura, se, serve sempre. Eh, poi Dante, come sapete, insegna, insegna al di là del, dell'anno in cui uno lo legge, però ehm, una cosa che può insegnarci molto questo periodo è eh, la scaletta temporale, perché ehm, il viaggio, uno dei più grandi ostacoli al viaggio è, è il tempo, chiaramente, che uno può dedicare a, a, al viaggio. Con tutte le forme di smart working, di lavoro agile e sostenibile a distanza che abbiamo sperimentato in questi, in questi mesi, forse si può mh, anche a livello governativo, anche a livello politico, ragionare di più su quello che diceva Carlo prima, cioè ehm, porre degli incentivi o delle riduzioni eh, a uno o all'altro mezzo di trasporto, a uno o all'altro modalità di spostamento, perché chiaramente i viaggi... Eh, per turismo aumenteranno in percentuale sugli spostamenti generali rispetto ai viaggi per lavoro che invece andranno a diminuire nel futuro, questa è una cosa che è già stata studiata, che è già abbastanza evidente, nel, adesso non siamo ancora nel post pandemia, diciamo nel post prima e seconda ondata, vogliamo dire, quindi ehm, questa è sicuramente un, un, una, una cosa che può andare a favore di tutti questi ragionamenti. Volevo solo chiedere ai prossimi che interverranno se all'inizio dicono il proprio nome e da dove vengono. Ecco, Lorenzo, eh, se capisco bene, è della Lombardia, giusto? Sì, sì, sono Servas di Milano. Servas di Milano, ok. Io sono Filippo di Torino, eh, volevo solo ricollegarmi a quello che dice Lorenzo così a botta calda. Ai tempi del gran Tour eh, il lusso era sia lo spazio che il tempo, nel senso che potersi spostare dal proprio paesello e poter dedicare un anno a viaggiare la, per l'Europa dovevi essere di una classe non bastava medio alta ma alta. Ecco. Adesso il, il, eh, lo spazio è diventato a basso costo, nel senso che chiunque faccia un lavoro dipendente in una società eh, diciamo, benestante può permetterselo. Quello che rimane un lusso è il tempo e rimane un lusso anche in un certo senso la lentezza e la, eh, la prossimità: nel senso che chi, chi di soldi chi, chi ha fatto esperienze di paesi lontani, eh, che ha una cultura così, può dire, Boh, io vado a vedermi' la valle del Piemonte che ha 30 km da casa mia Chi invece non ha diciamo un po' meno privilegiato eh, resta ancora di forte impatto magari andarsi a vedere i Caraibi per poi potersene vantare con gli amici ecco quindi cioè resta comunque cioè, dobbiamo comunque sempre renderci conto che noi viviamo in una bolla di privilegiati e questi discorsi qua sono la crema della crema, ecco, poi è giusto farli, però non è che sono discorsi, cioè sono discorsi basati sul fatto sull'accumulazione di reddito e di cultura che in service direi che è abbastanza superiore rispetto alla media. Ma questo se posso dire giusto due parole, credo sia un punto molto importante, no? Eh, ma per questo io credo che sia appunto fondamentale la dimensione politica no? che tra le altre cose in no? una prospettiva di crescita implica anche un ragionamento o anzi un cambiamento per quanto riguarda la, la distribuzione della ricchezza sia a livello locale che globale che ovviamente è estremamente diseguale oggi e, e dovrebbe essere forse non totalmente uguale però sicuramente molto più uguale no? e quindi dal punto di vista come nostra organizzazioni penso pone anche la domanda eh, del come magari andare anche oltre le bolle, no? che magari vanno benissimo per elaborare teorie, per elaborare strategie azioni, ma poi bisogna anche uscirne. Poi se posso solo aggiungere un'altra cosa. Eh, sì, è vero, sì, è sempre un discorso di, di privilegio. D'altra parte, Carla ha parlato di gentrificazione turistica, credo che questa la, la, dica, la dica tutta. Eh, privilegi esistono sempre, esistono anche dal punto di vista non solo del, della quantità te, del tempo che uno può mettere a disposizione di viaggi, anche dalle attività che fa lavorativamente, perché chiaramente non tutti i lavori possono essere adatti a essere svolti in maniera agile pensate per esempio al, al settore primario e secondario che certo nei paesi eh, del nord del mondo oggi rappresentano un, una percentuale minore però sempre esistono quindi anche questo va, va tenuto in conto quindi sì, si può parlare assolutamente di privilegi e per il grand tour e per, um, per come com, per come si viaggia oggi per chi ha la possibilità di viaggiare però però perché non sfruttare a, nostra, a nostro piacimento anche le, le nuove tecnologie smart da questo punto di vista. Salve, sono Patrizia da Roma. Stavo pensando una cosa, visto che le attività del Servas sono ancora purtroppo limitate, e scambi di ospitalità sono ridotti, però mh, per esempio noi stavamo pensando quest'estate di fare eh, un, un giro per l'Italia un po' a tappe, e interessante come appunto è stato detto fino ad adesso, cercare dei percorsi alternativi, cioè località dove tra l'altro non ci sono problemi di ricettività e si può... A, ecco, aiutare a una distribuzione del reddito più equa non lo so se nell'ambito del Servas Italia si potrebbe mh, or organizzare e mh, fare una specie di, di guida in ogni regione una guida alternativa dei consigli mm. sui posti da visitare che non sono turistici che non si conoscono e diffonderli oppure riportarli suggerirli così per aiutarci vicendevolmente dice ovviamente volendo sempre il rischio no, del, del classico consiglio segreto che poi dopo un paio d'anni diventa il posto affollato no? eh, c'è sempre, sempre questa però <ride> intanto Dovrebbe, oh, no. Si dovrebbero sempre dirne almeno così tanti. Che... <ride> ah, <ride> e anche per esempio noi siamo nel Lazio, qui vicino, oltre all'Abruzzo, c'è cioè il Molise, che è ancora meno conosciuto, meno turistico, e infatti la rappresentanza serva se mi sembra ridottissima, non so se addirittura fa capo all'Abruzzo, però è una regione bellissima, ma ancora chiusa ad un turismo locale, cioè di chi ritorna perché ha delle origini, ma ehm, non c'è una spinta, se non molto ridotta, alla sua scoperta, e così di altre zone, ma per Antonomasia in, in le Molise ancora di più, un po' di meno adesso alla Basilicata, perché col fatto di Matera poi c'è stata un'attenzione particolare su quella zona, ma prima stava più o meno allo stesso livello, e così tanti altri posti sperduti, che per carità ognuno se li può cercare per conto proprio, però... E facendo una ricerca, studiando, però se c'è magari uno scambio di, di, di idee, di comunicazione, può essere anche un'occasione di socializzazione pure. È una delle cose belle di percorrere a lunghe distanze, a piedi o in bici, è che ti imbatti in quei luoghi per forza, perché anche se vuoi collegare due luoghi famosi, che ne so, Mettiamo che vuoi andare da Firenze a Venezia. Se ci vai in bici, per forza in mezzo, ci sono un sacco di luoghi a cui non avresti mai pensato. Quindi semplicemente solo organizzando il tuo giro ti imbatterai in dei, in dei posti che sono fuori dalle, dalle mappe, delle frequentazioni più comuni. Io faccio un uso moderato della bici, non, so, non sono allenata fare dei percorsi come fate voi. Cioè, tu, tu, tu, tu Ma guarda, non, non siamo, si nessuno di noi è ciclista, vabbè, magari 3-4 su 30 sono ciclisti che vanno tanto, eh, per la maggior parte non lo siamo. A me piace l'idea di Patrizia e credo che sia un po' insito nella nell'organizzazione di Servas quello di eh, essere capillari sulla, sul territorio nazionale. Cioè se tu vieni a Bergamo io non ti porto solo in città alta ma ti porto a vedere la chiesetta in mezzo al bosco a un quarto d'ora di, di strada a piedi vicino a casa mia perché eh, è chiaro che essendo diffusi in modo molto capillare in Italia abbiamo una visione e un, anche un'emozione di vivere il territorio in modo diverso. Però è molto bello quello che dici tu di raccogliere in una serie di consigli di cosa visitare in modo alternativo rispetto alla, al, al turismo ufficiale. No, ma soprattutto per questo periodo diciamo, di transizione, perché adesso io non potrei venire a trovarti a Bergamo, nel senso che ci sono ancora delle, delle cautele, dei provvedimenti di così appunto per il covid allora penso che quest'estate si deve cercare una recettività un po' alberghiera un po' o, anzi molto alternativa al, all'albergo se possibile però eh, per scoprire piccoli luoghi magari nei consigli possono essere utili cioè, per ogni regione io posso conoscere dei posti nel Lazio che non sono assolutamente turistici ma sono da consegnare, da visitare, così in qualsiasi regione, anzi, l'impatto eh, sociale con un posto non turistico è molto molto più interessante, perché certo entri in contatto con una realtà con una popolazione che è eh, diverso. La settimana scorsa abbiamo ospitato due server tedeschi, eh, papà e figlia e li ha ospitati una signora che è vaccinata per cui si sentiva di, avere anche voglia di incontrare gente poi abbiamo fatto una cena anche con altri ragazzi del gruppo giovani eh, un'esperienza bellissima, sono arrivati da Monaco e proseguivano fino al Po e li ho invidiati tantissimo perché ovviamente io non ho le vacanze in questo periodo se posso dire una cosa rispetto all'idea appunto di Patrizia, giusto? Um, banalmente, diciamo anche in assenza appunto di, di una guida. Noi, ad esempio, con mia moglie, poco fa stavamo parlando del fatto che vorremmo vi visitare la, la provincia di Sondrio, il fatto di avere una lista service di persone della zona e, no, da chiamare per poterci fare Poterci dare dei consigli su cosa visitare, no? quindi eh, adesso abbiamo quella lista, di, ne chiameremo qualcuno e chiederemo direttamente a loro. Insomma, la lista non c'è, cioè, diciamo la guida non c'è, però ci sono le persone da interpellare banalmente. Volevo provare a dire una cosa. Eh, adesso mi è venuto in mente che il tempo è dietro. Mi era capitato tra le mani un librettino di Ivan Illich su, su questo tema, energia, velocità e giustizia sociale. E era interessante perché lui aveva analizzato il sistema dei trasporti, a livello mondiale in particolare nel sud-est asiatico, penso, Thailandia, oggi di lì, e aveva scoperto che, analizzando così lo sviluppo dei trasporti, i trasporti, tanto che, diciamo, la velocità andava alla velocità del cavallo, eh? erano accessibili a tutti, diciamo. Poi man mano che è arrivato il treno e poi l'aereo e poi altre cose, Praticamente meno persone hanno potuto accedere e, e la velocità del mezzo aumentava sempre di più. No? Ora allora, c'è una, una soglia probabilmente, oltre la quale se noi utilizziamo dei mezzi di trasporto diciamo che superano questa soglia, diciamo co collaboriamo con un sistema di giustizia, di, giustizia, di società, diciamo, che, che porta alle disuguaglianze. E, e, era interessante questa, questa roba qua. E volevo provare a vedere, ad esempio, se riuscissi a fare delle analogie tra, diciamo, il sistema, i consumi energetici che stanno dietro ai trasporti, l'energia metabolica della bicicletta o, del, o delle gambe, e, e i consumi energetici che c'è, come diceva Carl, degli aerei o cose di questo tipo, no? dall'altra, i modelli di sviluppo che, che stanno dentro, questi, paralleli a questi modelli di consumo energetico, ma anche i sistemi difensivi. No? Noi, ad esempio, un... discutiamo tanto del, del non usare una bicicletta, no? giustamente, o di andare a piedi, però eh, vorrebbe dire questo, ad esempio, usare anche, entrare in una visione di un, di un modello di sviluppo più molto decentrato, molto molto locale, dove. A livello locale si consumano e si producono le risorse che sono su quel territorio vuol dire cambiare molto del nostro stile con cui vediamo le cose ma anche a livello di difesa proprio noi abbiamo una difesa che è collegata a un modello energetico che è estremamente consumatore energivoro un modello di sviluppo che è offensivo verso terzi e Vale la pena di capire, collegare anche queste riflessioni che partono dai, dai trasporti, dal viaggiare, anche sulla dimensione del come ci difendiamo e su, su che tipo di sviluppo vogliamo, vogliamo costruire. Ecco, era un aspetto che volevo, diciamo, introdurre per, niente, aumentare... Il, gli argomenti su cui si sono collegati al discorso viaggio. Penso che questo aspetto delle disuguaglianze sia molto interessante, ma peraltro non solo sociali, no? anche territoriali, perché ovviamente le geografie... Eh, cioè, diciamo, lo sviluppo di trasporti più veloci ha trasformato fortemente le, le, le geografie no? se, se tracciamo delle mappe che non eh, mostrano la distanza eh, fisica topografica tra i luoghi ma la distanza in termini di tempo la mappa del mondo è completamente diversa da quella topografica no? perché magari eh, Roma è più vicino a Milano che eh, a certi paesi dell'Appennino laziale, no? dove magari ci metto anche più tempo ad arrivare. Poi rispetto a questa questione della rilocalizzazione, qui accenni, questo è un tema con cui adesso mi sto in realtà confrontando con la, nella mia ricerca di dottorato, e non cioè, non ho dei risultati al momento che, di cui potrei parlare, però cioè, è, è, un, è un tema abbastanza centrale nella decrescita tipicamente, io credo che però abbia anche una serie di limiti, cioè, va benissimo ragionare probabilmente su una tendenza, la rilocalizzazione, però non credo che eh, elimini la questione di cosa succede con relazioni di persone, di merci, di materiali, a scale, a scale maggiori, a scale internazionali, eccetera. E magari spero che tra un paio di anni, dopo aver conclu concluso questa ricerca, di avere qualche idea. Qualche idea in più. Posso fare un breve intervento? Allora sono, Buonasera a tutti, sono Paolo Ladetto, io sono nell'associazione con Carl per la decrescita felice di Torino e lo ringrazio, io ho beccato l'intervento non dall'inizio, purtroppo non sono riuscito a entrare subito, non avevo mai sentito parlare Carl di queste cose, mi ha mi molto interessato, è stato molto eh, particolare. Eh, vorrei dare un, una Leggera prospettiva diversa rispetto a, una, a un tema che è molto importante per la decrescita che è quello che noi chiamiamo l'immaginario, cioè quello che noi pensiamo che siano le cose e questa idea dell'immaginario è che praticamente tutti quanti noi pensiamo quello che sostanzialmente tutti quanti danno il significato a certe cose e questa cosa riecheggia nei nostri modi di fare ragione per cui eh, viaggiare e turismo sono delle cose che al mondo d'oggi sono estremamente forti e tutti ne sentono una grandissima esigenza perché come diceva giustamente qualcuno ho fatto un viaggio bisogna poi tornare e dire che cosa abbiamo fatto e ci sono dei viaggi eccezionali e ci sono i viaggi da sfigati ovviamente no? questo lo dico scherzando ma è precisamente così io credo che come decrescita dobbiamo sempre interrogarci da questo punto di vista. Io personalmente ho avuto la fortuna di fare, quando ero giovane, certi viaggi e poi per motivi di vario genere ho praticamente smesso, e mi muovo abbastanza poco, da molti anni. E eh, Credo che questa sobrietà porti a delle cose che per me erano totalmente inaspettate. Innanzitutto una cosa ovvia, ho scoperto che c'è gente del mondo che viene a vedere sotto casa mia delle robe eccezionali e che magari io non avevo visto e quindi le conosco in un certo modo poi ho scoperto che è fantastico portare la gente a vedere delle cose che sono comunque le cose delle mie parti e quello è per me un altro viaggio cioè in un certo senso quello che intendo dire è che cambia molto il significato delle cose a seconda di quello per cui le stiamo facendo per cui mh, eh, è importante secondo me come decrescita dare il messaggio anche dell'uscire dalla scorpacciata di viaggi. Un'altra caratteristica per me interessante che mi è capitata è che eh, viaggiando di meno, eh, quando mi capita di spostarmi, preparo il viaggio assai meglio e quindi quando vedo qualche cosa lo gusto infinitamente di più di quanto non lo gustavo quando ero più giovane che magari facevo molte più cose e adesso mi ricordo molto meno di quello che ho fatto. Adesso quando vedo certe cose mi commuovo estremamente di più. Quindi, eh, insomma, credo che questo abbia un valore. Infine, l'ultima cosa, noi viaggiamo molto per turismo. In realtà, per tantissimi anni, cioè prima della modernità, si viaggiava per altri motivi. Un viaggio importantissimo è quello del pellegrinaggio, che secondo me può essere fatto anche in maniera laica, se vogliamo. E un'altra cosa fondamentale è quello del viaggiare a piedi. Io non ho mai fatto grandi viaggi a piedi, però, visto che amo le montagne, lì sì che faccio dei percorsi a piedi lunghi, anche di più giorni. E quindi c'è cioè, tornare alla dimensione del camminare e anche quella spirituale sono una roba che credo che ci dica molto e che non si possa spiegare finché non si fanno queste cose. Ormai molta gente già le fa, per cui è positivo, però vale la pena ribadirlo. Ecco. Grazie. Bene, dico solo una cosa perché si è unito alla fine, diciamo, o, o perché c'è qualcuno che si è anche aggiunto pochi minuti fa all'incontro. Eh, comunque stiamo registrando l'incontro, quindi se Carla non ha niente in contrario, eh, chi, chi vuole poi mi scrive su piemonte-service.it, gli, gli posso mandare... Il link alla registrazione così può vedere la, la presentazione iniziale di Carla e i primi interventi. Si può anche poi mandare se volete il PDF. Ok. Il PDF può essere molto utile, grazie. Io volevo farti una domanda sul, sul prossimo bike tour, questo che inizia da Erto. Se, ehm, se ci si iscrive sul sito, se invece hai delle notizie, se è già completo il gruppo, visto che è giugno, cioè come com funziona? Sì, ecco, non, non ho fatto particolare pubblicità perché per la prima volta, in realtà, cioè questa è la sesta edizione, noi veramente già da un paio di settimane in realtà siamo pieni, cioè non saremo la maggior parte dei giorni 40 persone, che è il massimo che ci siamo dati, e abbiamo per la prima volta una lista d'attesa. Volendo ci si può sempre iscrivere sul sito, appunto finendo la lista d'attesa, uh -huh. sul sito della, della, della decrescita. E però la vedo un po' difficile purtroppo riuscire ancora a partecipare. Poi c'è sempre qualcuno che distingue all'ultimo, eh? quindi non, non dico che non dico di no. Eh, però sì, partiremo dall'Erto, dall la diga del Bayon, sarà un primo tema, poi, vabbè, bene, nel nel Prosecco, la, eh, i pesticidi, la diffusione urbana nella, nella pianura, i problemi di Venezia, il turismo, le grandi navi ecosistemici, e arriveremo infine a Padova. Eh, C'è un'azienda agricola che produce pane con... Anni antichi, eccetera. Cioè più, più di altri anni sarà un confronto anche con problemi eh, no. del territorio, però anche, anche qualche progetto interessante. Comunque cercheremo di raccontarlo con immagini, video, testi, eccetera, mentre saremo, saremo in giro e sicuramente ci sarà un prossimo bike tour l'anno prossimo. O magari possiamo venirvi a incontrare al Vaionta e salutarvi e poi fare anche, ci cioè, saranno si, sicuramente <ride> sì. un paio di eventi pubblici anche sì. eh, come, lo farebbe sicuramente a Venezia, sicuramente a Padova eh, probabilmente qualcosa a rifronto nelle colline del prosecco. quindi poi uh -huh. stili pubblicizzeremo anche a breve come, come eventi pubblici poi se qualcuno ci vuole incrociare sulla strada in questo modo certo grazie non so se ci sono altri interventi siamo adesso sono più o meno le 9 le, scusate le 7:05. 05 se... Sì, io volevo ringraziare Stefano e Carle, poi anche Paolo e Giorgio che dietro le quinte hanno anche collaborato. Sono molto contenta di questo primo incontro a cui tenevo, come sapete, tra Servas e Decrescita. Spero che eh, sarà seguito da altri e soprattutto anche da momenti di condivisione di tante cose che ci sono, che ci accomunano. Ecco. questo della bici è uno ma non è l'unico. Quindi grazie, è stato un bel momento. E, arrivederci. Beh, lo spero, no, spero anch'io e grazie, grazie molti dell'invito che mi fa piacere parlare di questi argomenti. Sì, io mi chiedo già sia il pdf che la registrazione dell'incontro, così diffondiamo negli ambienti giusti. Sì. Il... No, sto non ho fatto interventi, purtroppo quello che mi dispiace, cioè, vedo tante persone sensibili ovviamente nelle nicchie di... che io frequento, che ovviamente sono selezionate per, eh, come feeling, no? e purtroppo la prima immagine con cui hai aperto il... la presentazione, Carla mi ha appunto subito riportato a un sentimento di amarezza e di... Eh, come dire, di sentirmi estranea a quello che viene inteso da molti come il turismo, cioè l'immagine dei tedeschi ubriachi, l'andare appunto a sballarsi di qua e di là, oppure vivere il viaggio proprio con consumismo, cioè. Ah, i, i racconti di tante persone che non posso dire di amici, ma conoscenti, ah, ho fatto quello, ho fatto quello come se fosse timbrare il cartellino, no? E così puoi vantarti che in mezza giornata hai visto quello, poi ti sei spostato, cioè il consumismo nel viaggio è proprio brutto. questo invece è un approccio totalmente diverso che condivido totalmente. Grazie. Ho avuto la fortuna di fare da giovane anche giri in bici anche lunghi, eh, in cui ho assaporato quello che è stato detto, appunto, conoscere delle realtà piccole. E avere relazioni con le persone è proprio un approccio che, se uno non ha provato a spiegarlo a parole, non rende abbastanza, bisogna proprio viverlo, invito tutti in qualche modo a viverlo. Se ecco, forse l'invito che faccio è di organizzare magari dei back tour più piccoli più corti e facilmente approcciabili da, non solo da giovani allenati ma anche da persone un po' più... Ma non guarda, non siamo ma... giovani allenati nella maggior parte non siamo né giovani né allenati questo te lo posso garantire Beh, insomma, io rispetto a te sono un po' meno giovane ecco. Va bene, io, io, io sì, però ci sono molte persone della tua età e oltre eh? cioè, Antonio, Io sono in lista che... comunque, eh, se qualcuno rinuncia sono in lista <ride> Bene, bene c'è Antonio che ci segue dal primo anno che adesso vuole avere 76 anni, che... lui ha allenato eh. Però, eh? però poi ci eh. sono anche persone, eh. ci sono cinquantenni, sessantenni che non sono allenati, tranquilli, i più lenti finora sono stati dei giovani comunque. Va bene. Una domanda brevissima e eh, ringrazio Margherita perché io sento molto quello che tu hai detto. Quest'anno il gruppo giovani sta preparando una sorta di piccolo campo di quattro giorni in um, un campo di lavoro, cioè la manutenzione di un uliveto di proprietà di alcuni amici, no? E durante questo campo si parlerà di sostenibilità e di come si viaggia. E magari potremmo invitare, non so, Carla o Margherita o qualcuno del vostro gruppo, diciamo, a, così, a conoscerci e a vivere con noi una giornata... Di lavoro e di riflessione Ludiveto e anche di festa, perché la sera facciamo il fuoco. E, se volete a metà settembre. In che, comuni, che provincia? Eh, saremo sopra il lago di Garda, so, eh, la provincia Brescia, ovviamente mm -hmm. Lombardia, sarà un numero ristretto e sono quattro giorni di campo giovani con degli ospiti. Che... Se siete disponibili vi possiamo... Lo posso proporre al gruppo giovani, li vedo domani e vediamo cosa, cosa dicono. Per no? quanto mi riguarda scrivimi nel caso e okay. potrei anche esserci. Grazie. Grazie a te. Bene. Grazie a tutti. Eh, direi che per me ci possiamo anche salutare. Buona estate. Grazie. buona estate, grazie a tutti i partecipanti. Ciao. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Francesco, ciao, ciao. Come si sta Lauria? Si sta bene, si sta bene. Sono appena rientrato da un giro in bici.